Ciao sono Marco, sto passeggiando insieme al mio fedele amico a quattro zampe motrice a trazioni integrali, King. Steve Jobs disse in un suo celebre discorso che una delle cose migliori della vita è appunto la morte perché ci dà l'idea di un senso di, di tempo finito, ognuno di noi prima o poi dovrebbe morire quindi abbiamo un tempo limitato ed è appunto legato a quest'idea della morte un'esortazione a fare di più in questa vita, tanto comunque in pratica non ne usciremo vivi e c'è anche qualcun altro che ha detto ogni persona che incontro può insegnarmi qualcosa. Ebbene, io devo dire che trovo molto incoraggiante questa cosa e soprattutto mi fa venire in mente tutte quelle persone che sono scomparse chi più chi meno, ognuno di noi ha avuto qualche persona che è venuta a mancare, io ce l'ho avuta di recente, una persona molto vicina che è venuta a mancare e la domanda è sempre la stessa, qual è il lato positivo di tutto ciò? Credo che sia legato questo lato positivo a tutto quello che questa persona ci ha insegnato e siccome ogni persona che noi incontriamo è un insegnante. Beh, io credo che l'effetto di un insegnante si ripercuota nell'eternità perché quello che ci ha insegnato questa persona in un modo o nell'altro entra dentro di noi e noi a nostra volta andiamo a riversarla su altre persone che conosciamo, magari la nostra progenie, i nostri figli, eccetera. Quindi l'effetto di chiunque di noi, qualunque persona che abbiamo incontrato, si propagherà in eterno, e, ed è questo il lato positivo che voglio trovare appunto nei confronti di questa persona scomparsa che è una persona estremamente cara e che, a cui io sono grato perché mi ha dato quella che oggi è la parte più importante della mia vita e sono grato e contento di aver incrociato il suo percorso oggi più che mai e tutto quello che rimarrà saranno le tracce d'amore che abbiamo lasciato. Io continuo la mia passeggiata insieme al mio fedele amico a quattro zampe. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.